buongiorno e benvenuto a questo nuovo video oggi vi voglio mostrare quello che di solito faccio ai miei due porcellini dopo che io ho fatto la pulizia della lettiera allora cominciamo prima dalla minuccia questa qui che si chiama Sissi allora cominciamo prima con un pettine molto stretto spazzolare che togli il pelo morto. Fate sempre molto piano. Prendete sempre il porcellino con la, con la mano sotto, sotto il sedile per non fargli male. Ok, fatto questo, io vi do di solito sempre un integratore alimentare per l'intestino. La quantità consigliata è sempre questa piccola, giusto un assaggino, non di più, perché va eh, un grammo per ogni chilo lei non raggiunge i 600 grammi e lui gli do molto meno gli aprite piano piano la bocca e io date ok un'altra cosa da fare è sempre controllare tutti il pelo non abbia pidocchi o zicche dietro l'orecchio poi fate così di contropelo con le manine per controllare se non ha zicche ok fatto questo gli passo questo qui Foractyl che è un insetticida per piccoli animali gli coprite la testa così con la mano e poi passaggiate. Questo una volta a mese Poi dopo passiamo alla pesata. Vediamo anche il Leo. Sì, anche il Leo mm. Ecco qua. quando tu l'hai pettinato eh. perché è andato ok 868 è migliorata? Oh, 868 sì sì ecco qui Fatto questo, la rimettiamo dentro il box suo, spegniamo e ripetiamo la distrazione con l'altro, con Rocky. Rocky, questo qui che è maschio. Posto. E fittiamo adesso la pesanza. Dove è, è anche lui. Viene qua. Quando lo pesato, per evitare che si muova, mettete la mano davanti agli occhi. 637 637 clock bello eh? è fatto mettiamo le box lo sarò appoggiato a posto spinto tutto questo è quello che di solito faccio io ai miei due porcellini spero di esservi di essere stati di aiuto vi auguro una buona giornata Edici.